e per ovviamente Franco Corrado, libero pensatore per eccellenza e dicevano prima al microfono spettico seguo da ogni condizionamento partito e mercato l'unico condizionamento, se così si può dire, è quello culturale leggere tanti bei chilometri di pagine, scritte, righe, selezionate a volte nella vita può servire a qualcosa Saluto e ringrazio per la sua presenza, lo ripeto dopo un po' di tempo, Marco Busisani, Presidente dell'Associazione Culturale Riconquista Sociale, buonasera Marco. Buonasera Sedonino, grazie per l'invito e eh, speriamo di portare un contributo anche a noi per la libertà di pensiero e di espressione. Allora, Franco, libero pensatore perché poi veramente io ti so e ti conosco, no? da sempre tu interfacci con tutti spesso questo qua viene definito male dalle persone che invece sono eh, dei salti di manco delle persone che vanno dove c'è il caro del vincitore tu da sempre invece sei stato critico anche con quelle che in quel momento erano tra virgolette le tue parti politiche oppure le persone per le quali eri, come dire, eri più vicino Ecco, pensatore credo che sia una capacità qualificante e soprattutto perché non è più da tutti. Ma Tonino, guarda, essere liberi è già difficile di per sé, in una eh, società condizionata e condizionante, però è anche una forma di scelta di vita. Eh, questo non significa essere anarchici, attenzione, perché bisogna sempre rispettare quelle che sono le regole democratiche, del confronto, le regole del rispetto verso gli altri, per, soprattutto di chi ti parla. Perché la cosa più importante per una persona ritengo sia il giusto e doveroso ascolto. Sì, eh, tu hai detto bene, eh, a volte sono stato soggetto scomodo anche per quelle parti che mi hanno voluto e quindi anche perché ci ho creduto ho avuto accanto però mh, questo non può prescindere dall'essere critici, perché se non si fa una critica costruttiva all'interno di un sistema, di un gruppo, di un progetto, eh, eh, tutto diventa fittizio, tutto diventa sterile, cioè non c'è crescita, non c'è un sistema di sviluppo, cioè rimane tutto messo lì per come l'hai costruito senza evolverlo Durante il percorso, ed è importante in politica evolvere. Ma quanto sarebbe importante che i cittadini cominciassero ad essere dei liberi pensatori, delle persone che non si facciano tirare un po' come, come una volta, non me ne voglia nessuno, non vuole essere offensivo, no? ma si diceva c'è curare la no? nel senso l'asinello tirato un po' per la corda dalla, dalla parte della testa, nel senso che spesso ci si lascia trascinare un po' come dalla corrente del fiume. E invece a volte bisognerebbe essere liberi di pensare e anche di cambiare idea nel momento in cui il tuo punto di riferimento non ti dà le garanzie migliori, no? Ma io più che cambiare idea cambio eh, il soggetto, il riferimento, hai detto bene, non l'idea, l'idea è fondamentale. E cosa significa non essere liberi? Eh, ti faccio semplicemente una domanda, prova a chiudere gli occhi. Cosa vedi? In questo momento nulla. Ecco, questo significa. Non essere liberi significa non vedere, non capire, È detto agli occhi, non, non capire, vedere. non sapere nulla del domani. Quindi sapere nulla del domani significa non avere un futuro. La libertà non significa essere matti, essere bislacchi, ma essere semplicemente coerenti con quelli che sono i riferimenti etici che ognuno di noi ha. Eh, nella nostra società siamo arrivati a un punto dove ci sono gli dei ci sono i profeti, no, la democrazia impone che ci sia un confronto, che ci sia una crescita comune, il mio benessere non può prescindere dal tuo, perché il mio benessere anche momentaneo, se tu non stai bene come quanto sia, se è il caso anche più di me, per cui non avere quel sistema di eh, condizionamento significa anche essere con l'altro e l'altro averlo accanto a te. Per cui è un sistema di cooperazione, tra le altre cose, non dimentichiamoci, che la democrazia è sotto questa, collaborazione, cooperazione, confronto, se togli questo sei là con gli occhi chiusi. Ma come dice insomma alla fine il nostro amico comune Franco Corrado, liberi di pensare, vuol dire liberi anche di decidere, eh, per riconquistare se stessi. Eh, quindi riconquistare un posto nella società. Nasce forse da questa idea, eh, appunto, il nome della nostra associazione, riconquista sociale, cioè quella di, dare, di mettere al centro delle attenzioni nuovamente come dovrebbe invece sempre essere il cittadino. Ma la riconquista sociale nasce nel 2012 dall'esigenza di alcuni liberi, liberi cittadini, appunto, liberi nel pensiero, ma soprattutto con la consapevolezza. Che è importante per affermare i propri diritti, appunto, sapere, avere conoscenza, quindi informarsi. Il cittadino oggi non può essere eh, ancora, non può sottostare per una forma mentis a quelle che sono le mh, ripartizioni del potere, a quelle che sono praticamente le prerogative. Deve cominciare a intraprendere dei percorsi liberi e consapevoli attraverso la cultura e l'informazione. Noi siamo depositari di una cultura millenaria, la nostra cultura di origini greche, e da lì è nata anche l'idea di democrazia attraverso i grandi filosofi come Platone, Aristotele, i grandi legislatori come Solone per esempio. Purtroppo però in questo percorso, appunto millenario, ci sono stati tanti interventi che poi alla fine hanno minato un attimino le coscienze eh, della, della cittadinanza, quella che oggi è la cittadinanza. Noi dobbiamo riappropriarci di questo, lo possiamo fare intanto ricostruendo il nostro retaggio, sapendo chi siamo e soprattutto da dove veniamo, perché una cosa è funzionare l'altra. Dopodiché andare a ricostruire attraverso la consapevolezza dove stiamo vivendo in quest'epoca, un'epoca molto difficile, molto travagliata, che noi identifichiamo attraverso le crisi economiche ma eh, se notiamo anche che la nostra libertà inizia ad essere messa in discussione attraverso le paure di quelle che potrebbero essere gli atti terroristici per esempio se ne parla sempre tantissimo le crisi economiche appunto dovremmo iniziare un attimino a essere consapevoli e capire queste cose da dove originano e soprattutto perché noi ci dobbiamo riappropriare attraverso il sapere attraverso il sapere e poi anche come diceva prima Franco questa... Questo leggere, questo informarsi. Oggi Reggio Franco, soffre, secondo me, un'informazione molto ridotta, per non dire quasi latente o totalmente assente. Un'informazione lasciata spesso al caso, non me ne voglia nessuno. E avere, non avere grandi emittenze televisive, facciamo anche noi un po' mia colpa, anche se stiamo crescendo e ci stiamo impegnando. Non avere testate giornalistiche autonome, ne abbiamo una, ma in effetti importata, una la importiamo, ma rappresenta una da messina storicamente, per cui alla fine lo avvertiamo anche questo. E, insomma, c'è un po' di stati, e questo secondo me, eh, anche se ci sono, i social, quindi molte testate giornalistiche che sono, come dire, online, via internet, ma non è la stessa cosa. Perché uh, come in un giornale lo sfogli, lo leggi, lo rileggi, approfondisci, cerchi di capire, insomma. Oppure eh, vedere le immagini, capire di più attraverso i, i contenuti. Ecco, Questo deficita un po' nella nostra città, nel senso crea una carenza culturale nel cittadino. Ah, intanto leggere un quotidiano è già di per sé particolare perché è già l'odore della carta stampata. Ah, ti, da, ti fa entrare in quel mondo, ti, fa, proprio ti proietta nella notizia, certo. Eh, la cosa bella sarà. Fa... Aperti ah, uno parentesi, vuol dire che tu no, non sei contro, ma preferisci il libro alle allora io. Um... Sono sempre un, un tradizionalista eh, sotto il profilo della, eh, della lettura perché amo proprio toccare ciò che leggo perché il contatto fisico con la carta già mi fa entrare in una sintonia particolare con quanto sto apprendendo sto conoscendo in quel momento per cui ciò non toglie comunque che eh, il sistema diciamo, online telematico non sia eh, meno efficace il problema è che l'efficacia nasce nella eh, qualità di chi scrive, cioè una volta che scrive racconta più se stesso che quello che deve narrare in realtà, cioè la notizia non è più un fatto di cronaca è semplicemente un'idea di chi sta esponendo il fatto, che a me interessa fino a un certo punto. Cioè, io quando voglio avere una notizia, voglio avere la notizia, voglio averla anche quanto più dettagliata e precisa possibile. Se poi all'ultimo mi metti una considerazione, cioè in carcere, io la posso anche accettare, ma non deve essere solo una considerazione che voglia trasportare la mia visione di ciò che sto leggendo, il mio pensiero di ciò che, di ciò che sto vedendo, eh, secondo eh, i tuoi criteri, i tuoi crismi, le tue indicazioni. Per cui eh, tra, oggi c'è una grande differenza tra il giornalista, per come lo intendo io, e eh, mi fai, fammi passare il termine, il pennivendolo. Io non amo eh, la vendita, io amo eh, chi mi dà di più, cioè chi mi dà eh, conoscenza. Per chiudere questo parità di Marco Cusizani, non è una critica, ripeto, ma stiamo ragionando, spesso incontriamo anche qualche giornalista assetato di protagonismo, di bastian contrario a prescindere, dove non esprime fino in fondo il proprio parere, ma siccome la corrente va, non so, verso monte, lui a prescindere deve andare verso valle perché deve dimostrare di essere alternativo. E questo è anche di per sé un limite culturale. No? Ma diciamo che io da lettore faccio sempre, pongo sempre un distinguo tra giornalista, cioè colui che si limita a narrare i fatti, e opinionista, colui il quale diciamo, detta anche la propria opinione imbeccata diciamo, in mezzo all'articolo. Forse ci riferiamo a quest'ultima figura, anche perché la prima, purtroppo per forza di cose, dal momento che noi oggi l'informazione in dei giornali vive attraverso le linee editoriali, che io eh, associo molto alle veline di Mussoliniana me Memoria, quando cioè, si diceva nei in 70 anni fa: Questo si può scrivere e quest'altro no, perché ci sono delle linee ben definite. Quindi, la figura del giornalista, secondo me, da, da lettore, da utente, eh, credo che sia una figura che è molto, molto limitata, diciamo, ci sono pochi giornalisti, secondo me, di ogni Italia non militare. certo eh, in questa corsa al. Um, alle, alle, diciamo, questa corsa, nel tentativo di emergere eh, con tanti pendimenti, come giustamente diceva Franco Corrado, ognuno cerca di accalcarsi, di spingere, di svomitare, tutto questo poi alla fine va a scapito dell'informazione vera, quella con la I maiuscola, che è sempre più raro riscontrare. Tra qualche attimo entriamo più approfonditamente con il, nelle viscere del vostro pensiero, non toccheremo ovviamente argomenti che possono far capo a elezioni politiche in questo amministrative perché bisogna ovviamente fare eh, eh, attenti a quella che questa assurdità, io lo la parte condicio però la propugniamo tra non all'effetto delle linee editoriali anche questo, certo noi non sappiamo in quale, in quale direzione andare quindi anche ipoteticamente potremmo dire nella direzione che nessuno sa cioè, no? Stiamo con Franco Corrao, un pensatore, con Marco Lucisani, che è il presidente di la Rinascita Sociale. Questa volta sto migliorando il eh, Franco, ce l'ho ricordato mia moglie, a memoria senza leggerlo. Basta cambiare riconquista con rinascita e rinascita, la persona riconquista, cosa... riconquista sociale. Riconquista sociale, Va bene, c'è una simbiosi tra rinascita e riconquista. La Riconquista è la rinascita, quindi va bene. E quindi dicevamo, a microfono di spesso si fanno anche delle belle chiacchierate per cui si, si facevano delle dissertazioni, chiamiamole così, comunque abbastanza veloci, dinamiche e alla fine eh, cercavamo di, di capire come, come fare, come andare, come la chiesa si deve regolare, non tanto a livello di votazione, ma di prendere posizione. Ecco, ormai ci scivola tutto addosso e quello che succede ci eh, succede nella più totale. Ma eh, Io ricordo divina commedia, la Divina Commedia che aveva nel purgatorio il girone degli ignavi. Eh, gli ignavi, eh, tutto sommato, non sono persone per bene, sono persone che comunque commettono un grave peccato verso loro stessi e anche verso le generazioni future. Io credo che chi cammina a fare i spenti alla fine si ritrova ciò che gli altri gli hanno dato ciò che gli altri anzi gli hanno imposto e di questi giorni ad esempio la proposta fatta da una componente politica a livello nazionale che mi ha lascia, fatto sobbalzare dalla, dalla, dalla poltrona mentre vedevo la, la tv dove ancora si va a perpetrare la visione di andare, di fare una legge elettorale senza la preferenza. Cioè, scusatemi, ci troviamo con un Parlamento ridicolo. Un Parlamento fatto da senatori, che vediamo su tutti, eh, tutta le tv anche nazionali, presi in giro costantemente per la loro stupidità, per la loro ignoranza. Cioè, ma vogliamo ridare la possibilità al cittadino di scegliere il proprio rappresentante e dare così voce a quella carta costituzionale che definisce il Parlamento rappresentativo. Ora, partendo da questo punto caro Tonino e cari eh, radioascoltatori se non ci rendiamo conto che dinanzi a, a simili cordellerie non si può stare in casa fermi, non si può tacere, perché chi tace è complice, è correo lo dice anche chiara espressione del diritto, eh, non ci si può lamentare all'indomani se la democrazia non c'è più se la libertà non c'è più se tutto diventa quello che noi diciamo da lì in poi una fake news e un garante unico ci dice devi tacere perché è una fake news cioè, smettiamola cioè, se vogliamo essere mantenere la democrazia quella che i nostri padri hanno costruito per noi non l'abbiamo fatta noi l'hanno costruita i nostri padri cioè, mio padre, tuo padre, il padre di Marco il padre di tutti quelli che ci ascoltano ha lavorato per creare queste condizioni vogliamo difendere un patrimonio vogliamo iniziare a dire scusate il sovrano, il popolo, non è il, ber, il re e il compagnia bella, perché qui di berti e di Re non ce ne frega nulla. Anzi loro devono saper rappresentare noi, ma partendo da noi. Come si fanno e qua anche con i nomi, i nomi no, no, dei vari partiti, dei vari movimenti, si rischia di non poter più liberamente dire, ecco, una volta dicevamo forse taglio, oggi non si può dire perché sono un partito poi sovranità nazionale, molti hanno abbinato, cioè, adesso allora, non vorrei dire anche di conflitto sociale, cioè, non è, partito, è un è partito è. ma è un'associazione culturale tra l'altro. Ah. La partitica e la politica no non, non, non ci accorsiamo. La, la domanda è, è possibile che si giochi molto sugli slogan, sui e poco sui contenuti? Certo, perché in un'epoca dove praticamente è tutto stereotipato, dove l'immagine conta più della sostanza, dove purtroppo ci hanno educato, inculcato nella mente questo, farci fare delle scelte a favore della, della forma. A scapito della sostanza. Oggi puntiamo tutto sugli slogan, tutto sulle parole, tutto sulle immagini non intese come fotografie, immagini come contesti, scatole vuote belle da fuori, però dove all'interno non c'è nulla. Perché questo? Perché siamo carenti di contenuti, come prima diceva l'amico Franco. E e per accettare delle belle facciate vuote di contenuti, non bisogna avere neanche dei contenuti a livello personale, altrimenti scatterebbe subito la, una, una rivoluzione mentale di questa cosa. Cioè, a noi non interessa che ci siano delle belle presentazioni, a noi interessa la sostanza. Alla gente, senza andare lontana a Reggio Calabria, sicuramente interessa percorrere delle strade senza buche. Alla gente a Reggio Calabria sicuramente interessa aprire rubinetto e trovare dell'acqua potabile e comunque in quantità, perché, perché poi la paghiamo cara. Non dire... no, cioè è una interessa... che speriamo che in un altro anno torni in giro di certo, perché, perché abbiamo altre non... due prese. Se questa è la forma che manca, poi la sostanza siamo una città metropolitana non so se questo collegamento abbia a che fare con le voragini che si stanno aprendo, perché forse ci dovrebbe essere la metropolitana che tra poco verrà inserita e così ci avvantaggiamo nel lavoro visto che i crateri ci sono già però questo è un chiaro esempio, lo viviamo tutti i giorni e allora cos'è che fa la differenza? l'amico Franco prima è, ha citato la Costituzione articolo 1, se non sbaglio, se non ricordo male dice che la sovranità appartiene al popolo, ora se noi siamo sovrani ma non siamo consapevoli siamo al pari di persone che non potendo vedere devono farsi obbligatoriamente guidare per mano da altri dove vogliono gli altri però. Quindi noi attualmente siamo dei sovrani formali, senza sostanza, e ci possiamo portare per mano da chi non si sa quali intenti e dove ci voglia portare, soprattutto perché, in quanto non ne siamo consapevoli, e ci siamo, siamo costretti a fidarci. Ma questo non è vero, questo dipende da noi. Se cominciamo ad alzarci dalla sedia, a farci delle domande e soprattutto a cercare delle risposte, allora il mondo può cambiare domani mattina, non è una frase fatta. Sono assolutamente d'accordo perché noi spesso siamo portati, non spesso, ormai ci siamo, dicevamo prima, a fatti ad alcuni andati, e ci scorre tutto addosso e quindi eh, tutto è lecito, tutto è accettabile. Ma dovremmo riconquistare la nostra sovranità, la nostra libertà di pensiero, siamo noi a decidere. Se poi accettiamo che... Se vogliamo sì, perché... Si fissi accordi con le banche, si faccia questo, ci si interessi più del salva banche che non del salva cittadino, allora... Ma vede, signor Massara, il discorso mi della... signora stava... Massara... allora. Tonino, ecco di, zero, toni, e è di, di zero. zero, siamo caduti un attimo nella forma, perché quando l'abbiamo così nominata. Il fatto di essere consapevoli e responsabili e sovrani prevede anche delle responsabilità. Perché paradossalmente un servo ha l'unico obbligo di servire il proprio padrone, ma se poi il padrone commette degli errori, dei reati, quello che è, comunque può sempre ve averlo dovuto fare per forza maggiore. Noi dovremmo avere il coraggio intanto di assumerci queste responsabilità. Noi, come Riconquista Sociale, stiamo portando avanti una battaglia di consapevolezza che prevede eh, l'assistenza. E la collaborazione di tutti i cittadini, perché è una battaglia su un interesse diffuso. Stiamo parlando dell'acqua, dell'acqua potabile e della depurazione, delle bollette ultrasalate che arrivano e che da quest'anno, entro il primo luglio, la EGI, un che eh, dettisce e decreta i regolamenti da applicare per i servizi idrici integrati, obbliga ogni comune italiano ad adottarsi di un regolamento che preveda il sistema di letture e di pagamento al consumo. Noi abbiamo riscontrato che attualmente non conosciamo sui siti istituzionali quale sia la reale qualità dell'acqua, nonostante le normative a partire dal 2005 obblighino la pubblicità della, della qualità dell'acqua potabile. Eh, esatto, esatto. Però, ecco la sì, che la di al Noi abbiamo tanti doveri come cittadini, ma cominciamo a chiedere anche i diritti dei crusati per cui noi paghiamo. Non è che ci stanno regalando nulla. Quindi abbiamo chiesto alla cittadinanza, attraverso un comunicato stampa anche associazione altre associazioni, e tutto, di creare un osservatorio per l'acqua e la depurazione. Cominciamo come cittadini a prendere atto, quindi questo è un invito da cittadino verso i cittadini, dove la politica non c'entra assolutamente nulla. Cominciamo a prendere atto. Posso, posso? Prego. Assolutamente, non c'è certo. ma fare una sottolineatura più che la politica non c'entra niente diciamo i partiti non c'entrano niente ma questa è politica del territorio politica politica cittadino dovrebbe sì, fare, la politica in senso tradizionale è era... occuparsi dei, dei fatti diciamo, della sociali alla fine della cittadinanza però c'è la gestione classica che dice che la politica sì. associata al fare sotto ah, questo attivo. aspetto noi era... Non, era... Non, era per non ci per vedrete, vedrete né alle vi... prossime vi... candidature né a quelle dopo probabilmente quindi, ah, quindi non ci interessa quello che io volevo dire era appunto sottolineare che un cittadino dovrebbe imparare forse a fare politica, a pensarsi di se stesso, della propria città, no. del bene perché, comune. Perché vedi Donino, concludo perché non voglio rubare altro tempo, no, allora, le lascio però, però, però io come cittadino posso ben poco contro un sistema, diciamo un'amministrazione, un un, un sistema diciamo, che è, è, è intorno a me. Però se voglio risolvere va, eh, la prima cosa va se io voglio risolvere il mio problema con le strade, il mio problema con l'acqua, il mio problema con i rifiuti, devo entrare nell'ottica che io come cittadino sono uno, però ci sono altri 179.000 persone che sono nella mia stessa situazione, perché noi non cominciamo a conoscerci, a parlare, a vedere cosa fare, perché parlare così per fare la chiacchiera si può fare anche al bar, ma che sia finalizzata un'azione sociale forte, per risolvere una problematica, allora, è un contesto diverso. Soprattutto potremmo imparare che il problema di un altro è anche il nostro problema. Ti faccio respirare, Franco? No, no, perché no, tanto... l'azione la sociale, diciamo, sociale è l'azione la, di tutti, l'interesse di tutti, è quello che è importante. Perché a volte si dicono le parole, ma tanta gente... È... Eh, mi sono reso conto durante il percorso della mia vita che non riesco a capirne il senso. Un'azione sociale è la salvaguardia dell'interesse di ognuno di noi. La, so la socialità è questo, il senso dello stare insieme e del difendere i propri diritti e le proprie aspettative. Oggi purtroppo tutto questo non c'è, non c'è perché siamo stati assenti noi. Cioè, L'uomo, l'essere umano, è una parte della natura. Se tu crei un vuoto in una realtà della terra, alla natura se ne impossesse e così anche l'altra parte dell'uomo cioè quella partitica, quella di interesse, perché partiamo da un'idea, il partito è una po posizione, è una posizione di interesse chi non ha interesse, oh, bravo, chi non ha interesse è quello il cittadino, è l'unico sistema che può contrastare, un interesse contrastante a quello del cittadino, è <ride> il popolo è inutile che ci... Mettiamo in testa che tanto, no, tanto non accade se tu non vuoi, cioè se tu scendi in piazza a dire con forza, non vogliamo ciò, noi vogliamo altro, la, la parte, il partito, qualunque leader si ritrovi, deve fare non uno, ma cento passi indietro. Franco Corrado siamo tutti a casa. Insomma, libero pensatore Marco Lusisani, riconquista sociale di cui ne è Presidente, insomma, come associazione. Stiamo liberamente pensando, interpretando quello che ci vorrebbe, ma alla fine mi pare tutto converga sull'esigenza di rimettere al centro delle politiche il cittadino. Facciamo una domanda a bruciapedo, magari se volete facciamo anche solo un nome, eh, ma in questo momento in Italia... Ci potrebbe essere un punto di riferimento per il cittadino, giusto per creare un'alternativa o, va bene quello che c'è, eh, a chi la resta la fiducia come premia? Ecco, della... Facciamo un nome, dai! Ma Io veramente a me stesso, ricordo a me stesso che non esiste il Premier in Italia, esiste il Presidente del Consiglio dei Ministri indicato, noi ci vogliamo tanto rastullare con questi termini il premier non lo votiamo, insomma noi indichiamo un soggetto che si candida in qualità di parlamentare al Parlamento italiano, dopo il Parlamento lo elegge il presidente del Consiglio. Di... Sì. Tanto è, è vero che è eh, da tanto tempo che non ne abbiamo uno eletto eh, e quindi, infatti, perché la nostra Costituzione per... lo consente. Eh, per cui eh, non abbiamo un premier, abbiamo grazie alla Costituzione italiana un presidente del Consiglio dei Ministri eletto dal Parlamento, un uomo su cui... Eh, ma io non è che non trovi un uomo capace, è che non trovo un uomo legato, eh, corrotto all'interno di un sistema di interessi. Per cui forse di capaci ce ne sono, anzi sicuramente ce ne saranno, ma eh, l'uomo svincolato, libero pensatore, come uso dire io, che ponga al centro l'uomo, il soggetto, l'interesse dell'individuo, quindi il popolo, e eh, al cospetto di banche, al cospetto di Europa, tutti parlano di questa Europa, ma cos'è l'Europa? Cos è, cioè, è, è un nome, è un sistema di banche e la gente... Dov'è? Cioè, tutti mi dicono che in Europa. In Europa però, dentro però, dentro senza, basi, senza volerlo non stai facendo il nome, ma stai andando in una direzione che non è sicuramente quella dei, come dire, dei cosiddetti predissidenti del Consiglio indicati che stanno governando, hanno appena governato, che potrebbero governare, ma ci sono due alternative che vanno nella direzione del 15. Cioè, o si fa un'Europa veramente Stati Uniti d'Europa oppure l'Europa delle banche non ci interessa, e sono Movimento 5 Stelle e Salvini. Sì, no, allora, di... Scusa, ma sì. si ha così tanta paura di decidere di votare Movimento 5 Stelle oppure Salvini. Perché si ha eh, questo terrore come se si crea uno squilibrio, come è successo per la le Pen. Al di là, ripeto, che poi gli estremismi sono morti e sepolti da sempre. Ma io credo che eh, il problema dell'elettore dell sia quello che uno può definire il pregiudizio. Eh, diciamo il pregiudizio è la parte eh, con cui si ragiona il cervelletto, quindi è una microscopica parte che eh, letteralmente di manda, di manda, di manda, manda, manda, manda il, il rubinismo. rubinismo. In oblio totale il cervello, perché lo fa a condizionare a tal punto da non, da non renderlo libero. Io personalmente non sono eh, né contro l'uno né contro l'altro. Eh, dico semplicemente che pretendo da elettore, da cittadino, che ci sia chiarezza sui temi, che non ci sia un arzigogolio, che non si tenti una, un discorso che eh, diciamo, mi tenga buono nelle nell'emore di una promessa, ma che mi dia un'azione che si renda efficace, che mi dia risposte. Eh, per cui ehm, a me non, non va bene eh, una certa parte perché mi parla eh, di volere modificare prima la Costituzione per sentire il giudizio del popolo. Ma viva Dio! Se io entro dentro la casa della gente, dell'elettore, con un programma ben chiaro, dove dico io in Europa non voglio lasciarvi, perché secondo me diventerete carne da macello, per tutti eh, i potenti dell'Europa del Nord, perché chi paga è l'Europa meridionale per cui se volete questo votate, mi ho fatto il referendum ci ho vinto le elezioni, l'ho vinto ma spesso c'è la paura che eh, perché poi questo tutto sommato è anche come dire una sollecitazione una provocazione per i burocrati dell'Europa per dire signori o cambiamo idea e ragioniamo che l'autonomia nazionale, va tutelata, le eccellenze nazionali vanno tutelate e poi devono rientrare in un'ottica di Stati Uniti d'Europa, dove c'è magari un esercito unico, dove c'è un, veramente un'elezione un e un Parlamento europeo che decide, che sovrintende, non il governo delle banche, quindi la BCE, oppure insomma io credo che sia spesso una provocazione per dire io vorrei cambiare anche l'Europa attraverso l'isolamento dalla stessa. Ma io non sono tanto convinto che l'Europa voglia l'Europa, intanto, perché vedi, in questi anni ho creato una sorta di analogia tra quanto sta accadendo in Europa e quanto è accaduto in Italia. Cioè no, noi ci troviamo in una nazione che non è totalmente forte economicamente perché ha creato due sistemi. La parte meridionale che è un bacino, diciamo, di eh, sistema di utenza politica e la parte eh, del nord invece che è la locomotiva dell'economia, è stata la locomotiva dell'economia It dell italiana. Però diceva si sa che il cittadino non ha... insomma... A a decidere, sì, dovrebbe... in casa, sì certo, in casa, certo, bravo. E l'Europa sta facendo la stessa cosa, cioè noi abbiamo la cosiddetta locomotiva che vive anche delle nostre ricchezze, anzi, non do una notizia, vive soprattutto delle nostre ricchezze, perché noi eh, ci attribuiscono una, una, uno sbilanciamento dei nostri conti, del nostro deficit, ma senza tenere conto dei risparmi che l'Italia aveva e ancora resiste, gli itali, resistono gli italiani a tenere che dovrebbe essere invece calcolato nel deficit perché ricchezza è patrimonio, eh, però ce lo stanno man mano succhiando e eh, eh, non so per quanto ancora resisteremo, per cui questa Europa si sta muovendo come si mossa l'Italia, cioè sta eh, letteralmente succhiando e dando assistenza, vedi Spagna, vedi Portogallo ad altre nazioni, sta letteralmente depauperando, depretando. Lepre, la Grecia e la Troica è stato un disastro, per cui ma, vorrei capire, se questa è l'Europa che deve confrontarsi col continente, eh, lo chiamano a caso continente cinese, se questa è l'Europa che deve confrontarsi con il sistema americano, nordamericano e sudamericano, che interessi ha l'Europa di farsi tanto male? Forse l'Europa non lavora per l'Europa, lavora per altri versi, per altre situazioni, per altre soluzioni. L'Europa sono i popoli, eh, qua non dimentichiamocelo, mentre noi ragioniamo, mentre io parlo, parlo delle persone, parlo degli individui singolarmente che costituiscono il popolo e i popoli dell'Europa. di quell'Europa, i nostri. qualcuno dice padri, padri costituenti, costituenti, ma poi in effetti forse le aspettative erano un po' diverse, dopo tanti anni, dopo diversi decenni, in effetti non abbiamo un'Europa, abbiamo un'Europa delle banche, dove nazioni che addirittura erano in crisi, come la Germania, che con l'unificazione delle due Germanie ha passato dei periodi bui e forse grazie all'Europa è riuscita a risollevarsi, oggi al sistema, comanda. Si Chiamiamolo sistema. sistema Europa. Sistema, sistema Europa. Siamo, partiamo da, da principi, la Costituzione dell'Europa. Io credo che in ogni momento storico c'è un linguaggio consono al, al proprio interlocutore. Negli anni '50, sull'onda di quella che è stata la seconda guerra mondiale, quella voglia di democrazia, la fine dei regimi, voglio dire il ripristino delle repubbliche, c'era un sogno negli anni '50 che si chiamava Europa, una comunione di stati. Ma non, se la memoria non mi inganna, non veniva messa in discussione la singola nazione, cioè la singola sovranità nazionale. Veniva messa una comunione di intenti per creare un'entità un e, sempre, diciamo, slegata dalla sovranità dei singoli stati quindi, non, ripeto, non veniva messa in discussione dove commerciare e avere dei liberi scambi. di là si è passati poi nel tempo ad altri mercato unico europeo, mercato unico europeo e il petrolio, il ricordo delle acciaierie tutti questi, diciamo, aspetti dell'economia fondamentale il discorso delle due Germanie, io riconosco al popolo tedesco una grande, grandissima qualità quella di essere nazionalista come in inglese e come in francese. Come in inglese, ma se esatto, però diciamo questo, cioè che un popolo attraverso la propria identità nazionale, sentirsi parte di quella nazione, riesce in 10-15 anni alla caduta del muro di Berlino ad arrivare ad essere quella che è tra virgolette la locomotiva d'Europa, poi i motivi possono essere anche altri, però si risolleva con due Germanie che erano in due situazioni completamente diverse. Allora il nazionalismo non è un elemento da trascurare nella ricostruzione di uno Stato. E se oggi noi lo stiamo completamente eliminando, in una visione globalista che non prevede più l'identità dei popoli, perché parliamoci chiaro, gli amici tedeschi hanno la loro cultura, gli inglesi hanno la loro, i francesi hanno la loro, e noi abbiamo la nostra, che secondo me non è seconda a nessuno. Finché riusciremo a mantenere la attenzione. Perché nel momento in cui noi perdiamo la memoria, Perdiamo l'identità perdiamo il nostro retaggio, noi non saremo più italiani, non saremo più... Ma a favore di chi? Eh, ma soprattutto perché? Mi voglio chiedere certo. per cioè, certo. a chi andiamo a togliere esattamente questa sostituzione di identità e soprattutto quali sono le motivazioni. Un popolo è tale quando si sente partecipe e parte di qualcosa. Perdendo la propria identità io mi chiedo di cosa diventeremmo parte, di un miscuglio eterogeneo di identità come la nostra, che andremo a mettere il cappello col nome Europa, sotto l'insegna e l'eggita delle banche e dei fondi monetari internazionali, che sono affamatori di popoli, e questo è stato ormai accertato in più di un'occasione, e sono queste entità eh, finanziarie che, stanno, che ci stanno guidando attraverso questa crisi. Come sia nata e perché? Lascio diciamo, la domanda aperta a qualunque ascoltatore avesse voglia di approfondire questo argomento. Ma no, soprattutto, prego, prego Io vorrei fare una piccola precisazione Intanto non è vero che sia sviluppata la Germania facendo il gioco pulito eh, Non l'ho detto ecco, <ride> Perché quello io, perché, capito, io capito. più che il popolo tedesco prezzo si sì, ha creato un sistema di interesse, di collusione La Germania Per far sì che la Germania potesse creare il conto trenori, quindi uno studio personale per dire di questo. non ci dimentichiamo della Germania la Germania ha i parametri per anni è vero, ha investito il vecchio studio a teatro ma senza i parametri nessuna estrazione è stata mai nota con non ci dimentichiamo che fino all'anno scorso hanno mantenuto i parametri e nessuno ha una verifica la Francia, guarda caso, recuperare 4 miliardi, perché per se non ci sta la Non dell'inflazione. sono abbastanza. Con tutto il problema che abbiamo noi nel sistema economico, la Germania fa un surplus da anni di esportazione ed è contro i trattati. Contro ma la domanda non, alla fine non hai risposto. Cioè? Se dovessi fare un nome oggi quale fareste? E... Un nome, un nome quale farei? Il nome? Ma io non ho un nome. Sei costretto è... a scegliere, hai una, come dire, eh, lista elettorale davanti e devi votare uno. Oggi? Sì. Per la chiarezza sì. e per dare una scossa al ma adesso devi eh, votare Lega. Lega, eh, Salvini, diciamo Salvini perché ormai non è più Lega, ormai è Salvini sì. che si Invece se ti chiedo il nome, prima di una pausa. Allora... Marco eh, mi essere rappresentato oggi fare la mia scelta. In questo momento storico io non mi vedo particolarmente rappresentato. Siamo costretti, allora. perché siamo costretti da, da questi 4-5 nomi che ci sono. Movimento 5 Stelle allora. Alla fine stiamo tutti valutando come partito, movimenti alternativi al sistema. Vuol dire che in fondo siamo di sopportare le angherie di un governo che non solo ci tratta, ma ci umilia nella dignità di... democratica. Il sistema è preponderante, per le che... il sistema ingloba la pluralità e la totalità di tutto ciò che fa parte della politica, dell'economia attualmente. Quando si fanno delle scelte prima si parlava di nazionalismo, però poi nel discorso della cultura nazionale poi si andava a essere proiettati nell'Europa, ma sono delle cose che vanno in antistesi tra di loro. Non posso andare a fare un discorso di Europa come miscelazione dei popoli, senza la cultura, senza l'interno, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti dei retaggi differenti. Per esempio Marco ti voglio chiedere, a Roma ha vinto la Raggi, ma era tra virgolette direi facile che vincesse perché c'era il vuoto, un vuoto istituzionale, la gente era veramente stanca. Ma a Torino ha vinto il Movimento 5 Stelle, Pendino, Pendino, per... Pendino, a Appendino, ecco quindi adesso me lo ricorderò perché mi ricorda la guccia, dove pare che invece Fassino tutto sommato avesse operato abbastanza bene, quindi non è stato giudicato il sindaco Fassino del PD, ma è stato giudicato il sistema e quindi a quel punto c'era il desiderio di cambiare e di rompere con il sistema. Ecco, io credo che i cittadini e quindi il sistema politico ha paura di ridare voce al cittadino e libertà di espressione perché ci ritroveremmo Magari un Senato e un Parlamento completamente rivoluzionati dai soldi nomi che invece hanno ormai formato una casta, no? A questo è l'auspicio, è ciò che si auspica tutti, si auspicano tutti i cittadini perché ormai la, la stanchezza è generale, lo spinimento è totale. Il discorso però è un altro. Io non sogno che salga il Movimento, piuttosto che la Lega, piuttosto che un terzo partito per il quale disconosce attualmente l'esistenza. Io sono invece un popolo consapevole. Perché questo, Donizio? Perché immagino un attimo che ci sia la possibilità che ci sia un popolo che inizia il rapporto con, i propri, con il proprio elettorato passivo, con i propri rappresentanti, il giorno dopo delle elezioni. Cioè noi una volta che abbiamo votato, cosa facciamo? Cioè vabbè, ormai è salito, c'è il sindaco, c'è l'assettore, c'è quello che è. L'inglese avrebbero detto ci e... sono punto Gli inglesi eh, L'inglese però, noi pensiamo calabresi, non lo pensiamo. Però voglio dire, da quel momento in poi viene tutto delegato a queste cariche che ci dovrebbero rappresentare. Invece, io dico un'altra cosa: un popolo consapevole inizia il proprio rapporto con i propri rappresentanti il giorno dopo il voto. Tu hai promesso questo, va bene, quanto è l'impegno ti prendi, entro quanto lo fai. Io starò là col fiato sul collo e se tu non soddisfi il programma, le mie aspettative. Bisognerebbe reintrodurre la, la pratica della defenestrazione, cioè prendere e lasciarle al quarto piano. Io ti posso garantire, per il mio punto di vista, come la vedo io, che sarebbe perfettamente rilevante quale fosse lo schieramento politico, perché tutti sarebbero consapevoli che c'è un popolo che fa da cane e da guardia i propri diritti. Quindi... manco però, molte di, di questi, come dire, controlli, no? di organi di controllo, erano le associazioni, erano anche i sindacati, che invece sono stati anche loro assorbiti eh, all'interno dei partiti e quindi eh, ogni tanto tirano fuori la testa facendo finta ma al quaglio, come si potrebbe dire in termini molto semplici nessuno svolge quell'attività di controllo che auspicava Marco Lucisano prima, no? Ma, il problema è che le associazioni oggi, perché vivono meglio sopravvivono perché sperano di essere messi in agenda del bilancio della città metropolitana se non del comune o meglio ancora della regione. Cioè praticamente sono diventato un sistema dove poter lucrare e di cultura e di sapere, di conoscenza. La gente non erano affatto. I sindacati, bah, i sindacati li vediamo molto bene, li abbiamo visti, insomma sono arrivati al punto di cedere sull'articolo 18 che era, doveva essere uno dei capisaldi della difesa. E della tutela dei lavoratori, eh, di cedere senza colpo ferire, per cui anche loro oggi col posticino al CNL, se non al CNR, se non meglio ancora altrove, eh, si sono fatti fagocitare, si sono consegnati letteralmente nelle fauci del sistema Stato, perché cerchiamo di capire un concetto, un inconto è lo Stato, che io, Franco Antonio Corrado, come cittadino difendo fino alla fine, un altro è il sistema Stato. Io quando parlo parlo contro il sistema Stato, non contro lo Stato come soggetto giuridico, come soggetto eh, costituito attraverso una carta costituzionale. Perché a volte c'è tanta gente che questa differenza non la comprende, sono due cose molto diverse. Il sistema lo creiamo noi. Quando noi parliamo di sovranità popolare, intendiamo questo, cioè creare un sistema adeguato a quanto viene garantito dallo Stato, perché noi lo Stato ci garantisce. Se voi leggete la Carta Costituzionale noi siamo non garantiti, siamo non garantiti, per quanto abbiano fatto quelle maialate, chiedo scusa, per il termine, di mettere il patto di stabilità nella, nella seconda parte della Costituzione italiana. Guarda caso, l'hanno toccato in un punto e ci hanno massacrato già, e ci massacrano già abbastanza beh, si può anche togliere comunque il problema è questo cerchiamo di capire che quando parliamo di socialità parliamo di difendere lo Stato lo Stato è il dovere ma è anche lo Stato e soprattutto è lo Stato di diritto lo Stato è il welfare il vivere bene ognuno di noi o tutti noi insieme poi Ferdinando secondo di Borbone ho ricevuto un messaggio quindi cito la fonte che è l'onorevole Michelangelo Tripoli. Ah. Ferdinando II di Borbone diceva che per governare bene un popolo occorre dargli feste, farina e forca. Il fallimentare sindaco di Reggio, Falcomodà, vorrebbe ripercorrere la stessa strada e infatti per coprire gli misfatto e l'attentata nomina al segretario generale della città metropolitana di un personaggio insomma, che lui definisce insomma, poco affidabile. Non, non, non voglio leggere i termini piuttosto pesanti ha emanato un'ordinanza con la quale per la giornata dell'11 maggio dispone la chiusura di tutte le scuole della città di Reggio Colazzo perché domani da reggio partirà la sesta tappa del Giro d'Italia. Senza nulla togliere al Giro d'Italia non ci sono motivazioni serie che possano giustificare una scelta così invadente e coercitiva nei confronti del mondo scolastico in un momento particolarmente delicato dell'anno scolastico stesso. L'unica motivazione vera è quella che fa comodare, in piena crisi di popolarità, pensa che con i mezzucci come... Questi possano recuperare la fiducia e il consenso per tutti, ma è una via illusione, il suo fallimento è totale e la città gli ha voltato le spalle. Nel rush finale, se volete, parliamo un attimino di città. Questa è un'accusa molto pesante fatta dall'onorevole, o meglio ex onorevole Michelangelo Triboti che, insomma, vorrei che voi commentate. Diretta, Tonino Mazzara, ultimi 10 minuti, GS Network 97.85 della frequenza mutuata, canale 287 per chi ci segue in TV, e ovviamente eh, noi con Reggio nel terzo millennio, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20.30 ci crediamo in questa Reggio del terzo millennio. Benvenuto. Vorrei una riflessione finale, partendo da questa denuncia dell'On. Michelangelo Triboni, che eh, alla fine eh, dice attraverso la motivazione della chiusura delle scuole per l'11 maggio, in occasione della partenza del Giro d'Italia da, da Reggio Calabria, è stata chiesta la chiusura delle scuole da parte del sindaco lui che è un operatore scolastico, il segretario all'Istituto Radice Alighieri di Catona, e eh, dice che è un, un fatto coercitivo eh, improponibile perché comunque a scuola si dovrebbe continuare ad andare, non mi pare che sia un fatto storico. Da qui si dice lo ritiene un sindaco inadeguato. La domanda che io mi faccio eh, tirando da liberi pensatori e da cittadini un primo eh, consuntivo di questi due anni, eh, due anni e qualcosa forse, eh, di sindacatura Falcomatà vi sentite rappresentati speravate il meglio partiamo da, questa volta da Marco Lucizani. Ma io a questo punto mi, mi spoglio completamente della mia car carica di presidente che sto poi sto rappresentando l'associazione e parlo del privato cittadino. Beh, per me questi sono due anni che rispecchiano un attimino l'andamento nazionale di quello che è stata la, diciamo, la situazione politica. Un fallimento dietro l'altro a livello sociale e che ha portato solamente grandi criticità e ha ampliato quelle precedenti. Purtroppo è vero che chi diceva che è peggio non c'è mai fine perché poi nei fatti si riesce sempre ad andare sempre un pochino più in basso rispetto... Al, al, al momento precedente il fatto di chiudere le scuole eh. io non, non credo che questo mi è venuto in mente mentre lo dicevi però di un re un re romano, un certo comodo aveva fatto i 250 festività all'anno perché puntava tutto sulla sulla simpatia no? Sul... però poi nella sostanza Roma stava, stava cadendo a pezzi mi è venuto, mi è venuto questo flash mentre diceva il discorso delle scuole e effettivamente qua sembra quasi che l'ignoranza sia il premio per, eh, sia, sia, sia una sorta di premio e chiudere le scuole per andare a vedere il giro d'Italia io non, non trovo il nesso Franco Corrado eh, città metropolitana che stenta a decollare le vele che mi pare ancora non siano arrivate stentano ad arrivare eppure c'è il collegamento con la regione e con il governo nazionale in quanto questa amministrazione comunale e nello stesso filone partitico e quindi politico. Eh, ti aspettavi di più? Cosa pensavi? No, io non mi aspettavo di più, io pre pre pretendevo di più. Pretendevo di più perché se è vero come è vero che abbiamo un passo che ci pone eh, molto indietro rispetto all'oggi. Eh, dovremmo iniziare a pensare di poter correre. Eh, la città metropolitana, eh, veramente la città metropolitana... C'è sulla carta, non ci sono le deleghe perché ancora la regione non ha fatto ciò che doveva fare non eh, ieri, ma eh, tre giorni fa, quattro giorni fa, un mese fa, per cui le competenze sono più o meno quelle che aveva la provincia, eh, però non si sa fino a che punto, non si sa fin dove, no, non ci sono non i, i soldi. Eh, tutto questo non fa altro che, fa per, che penalizzare ulteriormente una, eh, un popolo che di fatto è penalizzato. Tu parlavi della ined del sindaco, del sindaco, no, no, mio. Attenzione, se mi fai, fai la domanda, facendo, io ti posso anche rispondere. riferimento a quanto diceva Michelangelo, io non mi scandalizzo se c'è il giro d'Italia e le scuole un giorno rimangono aperte. Io mi scandalizzo invece di mandare i miei figli dentro scuole che non mi danno la certezza di, di avere tutte quelle certificazioni che pongano i miei figli o i figli dei miei concittadini in piena sicurezza, e non solo in caso di terremoto. Eh, qua stiamo farfugliando su uh, Toni Ipocriti. Eh, allora per me eh, l'adeguatezza di un rappresentante nelle istituzioni è quando dà risposte al territorio. No, se voi sapete risposte al territorio né a livello cittadino né a livello di città metropolitana ancora ne ho viste, per cui non sono io a dire che è inadeguato il soggetto o meno. È, è il soggetto che si propone come inadeguato, cioè eh, inizia a tirare fuori i pugni, capisco. Andare a Roma a tirare i pugni sul tavolo significa che forse nella composizione delle liste, se non c'è la preside, la preferenza si può essere penalizzati, ma eticamente la cosa più importante è qual è? La gente, il territorio, la tua famiglia, perché quando tu ti proponi, viene detto, tu diventi il padre di una... Ma la preferenza madre, tutto sommato, se mi permetti, Franco, c'è stata, perché tu voti il sindaco. No, no, no, parlo in proiezione elezionale la... nazionale, vabbè, visto vabbè. che si vuole perpetrare ancora eh, eh, l'omicidio alla democrazia, eh, qualche si sensi... propone... Di, non, di, non, di eliminare la preferenza no la preferenza va mantenuta secondo il mio giudizio ma no, secondo te il sindaco ha più mire nazionali ormai no, ha già abbandonato la io, città, cioè, io non so io, cerco io, di interpretare il tuo messaggio io ho detto che può essere scomodo se hai quelle mire eh, allora per dimostrare che non hai quelle mire inizi a tirare i pugni sul tavolo a dire il debito il mio popolo lo può pagare l'aeroporto insomma l'aeroporto ha gestito bene No, L'aeroporto è lì che galleggia. Cioè... Non si può sempre dare colpa al passato, ecco, questo vuol dire bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare a fare qualcosa. No? Ma io apprezzo molto quei figli di mafiosi che dicono io ho chiuso quel passato, lo guardo avanti con uno stile di vita diverso rispetto a ciò che era la mia famiglia. Bene, Il passato ha una sua importanza, è indubbio, però ha una capacità progettuale. Il sapere polarizzare le attenzioni di chi può portare ricchezza su un territorio, beh, quello spetta a la, ban la banalità, Marco Lucisani, sono due aerei che volano a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, insomma, più o meno è questo. Per cui abbiamo due voli uno, uh, nello spazio di un'ora e poi il vuoto per tutta la giornata. Anche se questo poteva essere richiesto in maniera diversa. Ma uh, questo è, perdonami, il diritto all'amabilità è un diritto sacrosanto. E vedere il diritto alla mobilità significa limitare la libertà di un soggetto, di un popolo, della gente. Ecco, allora mi chiedo e ti chiedo, il rappresentante del mio territorio, al di là di andare a farsi il viaggio a Roma, cos'altro fa quotidianamente su questo tema? Come fa a dire o cosa sta facendo per dire ai soggetti interlocutori, questo matrimonio sa da fare, nel senso che si deve portare a termine l'operazione aeroporto dello Steiretto, ma non salvataggio. Di cosa stiamo parlando? Ma di valorizzazione ma cioè, di tutti, Il sistema si del sistema de, dello stretto, del, del popolo. Ci salutiamo Alla sì. della mobilità, una cosa veloce. Il mio pensiero è andato non agli aerei perché l'aeroporto per miracolo è ancora aperto, ma va agli amici della Ionica che tutte le mattine devono partire. 150-200 km delle strade indegne perché abbiamo tolto il 60% dei treni che fanno Reggio Calabria con La Sperace per via. Dire. E anche lì sul gommato, bisognerebbe Devo capire andare. di più quali sono gli interessi, in che direzione si va a parare. Grazie a Marco Lusicani, presidente di Riconquista volontà. Sociale, Associazione. Di liberi pensatori che comunque vogliono dare voce ai cittadini e pretendono che i cittadini tornino ad avere voce. No? Assolutamente, no? Le nostre iniziative sono sempre attive, siamo su, sul web, se possiamo lasciare il messaggio: riconquistatociale.blogspot.com e le mail: riconquistatociale.gmail.com ci perché abbiamo bisogno di socialità per poter realizzare i nostri sogni, quelli di cittadini. Grazie a grazie, per... grazie, a Marco uh, Musitani, Franco Corrado per salutarci, hai 30 secondi? 30 secondi, io posso dire soltanto quello che diceva mio padre, impariamo a riscoprire quella che si chiama dignità, e la dignità non si ritrova, tenendo gli occhi chiusi, Iniziano a non avere il timore di confrontarci. Ci hanno detto che siamo un popolo arretrato, forse anche è anche vero. Sono detto che siamo ignoranti. No, su questo non sono d'accordo. Perché vedo che conosco tanta gente che ha vissuto la vita in modo pratica, e forse ne sa tante di più di quelli che leggono come me chilometri e chilometri di righe. Io forse ho fatto un sistema misto, tu conosci la mia vita più o meno e sai che ho fatto l'uno e l'altro. E tu dico che è tanto ignoranti, per quanto ci vogliono dire che siamo, in realtà non lo siamo mai. Lo lasciamo intendere con la nostra ignavia, quindi sveglia. Sveglia, grazie a Marco Giussani, grazie a Franco Corrado, buonasera a tutti anche a Torino Massara. Vi lascio rinnovando l'appuntamento per...